a tutti ragazzi sono Dani26 oggi vi mostrerò come smontare un pezzate un secondo questo c'è scritto qua che non ho voglia di leggere cioè sì, perché prima ho fatto un altro video soltanto che adesso non ho più voglia di leggerlo perché prima mi sono spaccato gli occhi si può dire comunque svitando questi viti qui che io ho già svitato ovviamente iscrivetevi al canale andiamo a rimuovere questo pannello professionale ho già anche tolto l'hard disk prima perché appunto questo qua aveva ah, l'SSD ovviamente mm. ovviamente che si inserisce che si dovrebbe inserire o qui mi, mi sembra o qui in questo pannellino accanto alla batteria che doveva andiamo a rimuovere comunque adesso vi insegno anche a fare come Mm, si inserisce o qui comunque oppure qui che appunto era come vi dicevo. Comunque andando a sollevare con un magico cacciavite questa mm, levettina qui che troverete, non è una cosa dell'ardisco dell'SD ma è questo. Vedete, andiamo a fare una, levi, una levissima. Proprio poca eh. pressione qui. Guardate, eh, sto cercando proprio il punto adatto. cioè, se non avete un cacciavite, comunque o lo fate qui oppure fate così. Eh. Guardate, eh. così oppure facendo così. Ecco, adesso mi era già un po' staccato dalla mano. Passiamo alla RAM. Perché qui c'è anche la schiena di rete. Sì a vedere anche lì di Mac Il Macadres Ecco non mi veniva più la parola Comunque con un magico cacciavite Io adesso ho già un attimo smollato ecco, Spingendo un pochino di là E anche un po' di qua Dovrebbe venire in su Ah no perché non, non è inserito bene aspettando un secondo che vi faccio vedere Come dovrebbe essere inserito E comunque sta di fatto che Adesso vedete questa, quella strana luce lì, ma non è una cosa professionalissima perché è il flash. Ecco, comunque è un effetto che ho trovato su internet. Ovviamente, nel futuro, ho trovato su internet appunto perché ho messo il video. Ho fermato il video, ho fatto due cose, due cose e poi ho fatto tutto. E appunto l'ho fatto, fatto in un modo benissimo che in modo così i miei fan eh, diciamo non lo capivano Però comunque ve lo volevo dire perché alla fine il mio segreto è questo Cioè non è proprio un segreto però è diciamo il segreto dei video quello diciamo di far vedere Guarda riesco a fare così così cosà comunque sta di fatto che due cose vi devo dire che la ram a parte io vi consiglio se proprio volete un'opinione se avete un hard disk come il mio veloce veloce il mio è, di, è da 8 tera da 1 tera volevo, eh, che è da 1 tera è da 500 gigabyte metà tera è, però mh, sempre, mi confondo sempre con un tera adesso sto eh, sto facendo anche un'altra cosa sto diciamo e preparando una sorpresa sempre per voi ecco dovete come stavo dicendo appunto con un cacciavittimo andare qui spingere e poi fare la stessa cosa qui dovrebbe venire all'insù su che ovviamente gli informatici sapranno dovrebbe però non so per quale motivo perché magari non è inserito bene non viene in su comunque ah no no no perché non lo tiravo via bene ecco comunque sta di fatto che ecco come è formato come è composto tra virgolette un tiver mate meat ah un'altra cosa per il rimontaggio quando inserite, inserite la RAM c'è sta cosa guardate che dovete prestare tanta attenzione diciamo tra virgolette questo mini cosino qua prestate attenzione perché se io inserisco la RAM così distruggo tutto perché come potete vedere la mia è tanto quindi non si deve vedere la certificazione vedete così spingete e dovrebbe alzarsi più o meno così guardate aspettate un secondo adesso ho appoggiato la telecamera voglio vedere una cosa stifla niente, comunque ora vedete, staccate qui che si dovrebbe sentire una piccola sollevazione E stessa cosa qui e si dovrebbe alzare non gli fa male ovviamente se non lo tenete per 15-10 minuti e poi andiamo a riporre il tutto ovviamente mettendo qui l'hard disk spingendo e poi prendendo il pannello ovviamente il pannello eh, questo Il pannello Adesso sto mettendo la batteria Ecco Poi riprendendo questo pannello Ecco E rimontandolo Al computer perché Per evitare so, Aspettate aspetta un secondo Ah no voi state vedendo la motherboard Di questo pc Perché mm, L'avrò distrutta. Oh no, mi non c'è dentro una palla Boh, poi vedrò Comunque questa cosa qua è una motherboard Prendetela così È una motherboard Fidatevi Motherboard vista con una Con una 1x Comunque sta di fatto che adesso Io sto avvitando ovviamente Le viti Che ovviamente c'erano nel pc Però io le avevo già avvitate essendo che come vi avevo già detto il pc eh, avevo, avevo già fatto il video con questo pc che lo smontavo che ho cioè smontato soltanto sto pezzo appunto che non ho pubblicato poi se cioè, non è completo infatti io stavo per dire se volete ve lo pubblico però non lo posso pubblicare perché c'è cioè, mm, non dico niente Cioè, ero molto, facevo una mini prova non sto guardando adesso quel video lì Um, e poi una volta che avete finito Come potete vedere avete avvitato Tutte le viti con un cacciavite a stella Siete pronti Per fare questo coso qui Questo tastino qua così è una bomba perché guardate C'è cioè, Tipo come se il pc per accendersi Adesso vediamo Se non avete inserito bene la rama. qua ve lo dice al volo Perché mh, Non dovrebbe partire E vabbè, adesso vi sto diciamo, Dando una Diciamo una cosa del BIOS, ovviamente qua sono tutte le cose che ho attaccato, Ovviamente adesso ho attaccato un hard disk, vabbè la sua particella che ha, adesso schiacciando ESC perché, per, perché il BIOS è la parte migliore, diciamo la parte che dovete vedere per forza, adesso mi sembra, aspetta un secondo, copro, vedete? L'hard disk è inserito bene perché appunto come vi ho già detto vuol dire che Ah, guarda, non è partito con l'automatic repair. E appunto, se funziona tutto, vuol dire che avete fatto tutto correttamente. L'unica cosa che vi potrebbe dare errore che potrebbe essere potrebbe che ehm, magari non avete inserito bene una schedina di RAM e quindi controllate sempre. Ciao, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete il video, ovviamente, iscrivetevi e, dico, e ditegli anche di condividerlo a chi lo condividete. E ditegli di dirlo a chi lo condividete di e di condividerlo e così via. Ciao, ciao, ciao, ciao.